Buonasera a tutti quanti. Dunque, io ho portato la mia acqua, lo sapete, ho questo vizio. Voglio raccontarvi una cosa stasera, una storia. Eh, voglio, raccon voglio raccontarvi che per me è molto emozionante vedervi così in tanti stasera, perché lo sapete, noi abbiamo sempre detto che questo è un percorso lungo, che noi questa emozione l'abbiamo costruita negli anni insieme a Pippo, ha tante braccia che le danno forza. E però su Bologna la rete che si era riunita attorno a Pippo già da tempo era un po' scarsa, bisogna dire, c'eravamo già io, c'era Taddei, c'era Tesoriero, eh, c'era Mumolo e pochi altri. Basta forse. Ecco, la settimana scorsa abbiamo fatto una cena di autofinanziamento ed eravamo in 250. Noi siamo partiti in pochi e stasera è un'emozione vedere qui, tutti e 25 i comitati della provincia di Bologna che sono straordinari e che li vorrei tutti nel palco insieme a me questa sera, i ragazzi di Monteveglio che hanno vinto un congresso straordinario, i ragazzi di Casalecchio, del Navile, non ne nomino perché sicuramente ne dimenticheremo qualcuno. Però eh, prima di affrontare le convenzioni in quei circoli, noi abbiamo fatto una cosa che le altre mozioni non hanno fatto, abbiamo scelto di fare un incontro di formazione sulla mozione e vorrei condividere con voi l'emozione di aver visto ragazzi di 18 anni studiarla, appassionarsi riascoltarsi l'audio di Taddei che tra l'altro parla velocissimo quindi è anche difficile da capire ma scambiarsi gli appunti per presentarla al meglio insieme e a me questa cosa mi ha commosso tanto mi ha commosso Umberto Rusciano che è qui tra voi e che ha presentato la mozione nel mio circolo che è quello che era di Prodi il Galvani mi ha, mi ha mi emozionato Alessio che a Budrio era fondamentalmente da solo con Ottavia e ha presentato la mozione con il suo entusiasmo e ha preso 26 voti da solo è stato un miracolo per tutti ecco io penso che se noi guardiamo in faccia ognuno di loro noi questo congresso l'abbiamo già vinto io penso che noi abbiamo fatto una cosa importantissima stiamo ricostruendo una cultura politica questa cosa rimarrà patrimonio vostro e nostro e del pd anche dopo l'8 dicembre e quello che stiamo facendo è una cosa importantissima e dà un grandissimo valore e lo vediamo nei tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere in questi giorni. Io penso a Massimiliano che mi scrisse per fare la tessera l'ultimo giorno possibile, aveva girato tutta Bologna e ha detto per me è una scelta sofferta ma mi avete convinto voglio fare questa tessera e si è anche sentito dire nel circolo dove è andato chi sei, chi ti manda, quasi che fosse un impostore, un ragazzo di vent'anni che cerca di tesserarsi per aiutarci a cambiare questo partito in meglio. E penso anche al messaggio di Luca che ha un'età di un molto diversa perché a 55 anni mi ha scritto quella notte mi avete vinto, faccio la mia prima tessera di partito a 55 anni perché mi avete convinto il tuo entusiasmo è quello di Umberto. Noi questo, questo lavoro stiamo facendo e tra l'altro devo pensare anche eh, al valore di del messaggio che mi è arrivato poco fa e voglio citare anche questo Giovanni, giovanissimo che mi ha scritto poco fa bravissimi state facendo un lavoro strepitoso perché ho tanti miei coetani che hanno deciso di dare il loro primo voto a Pippo Civati e anche questo trovo che sia un messaggio veramente splendido però guardate una delle cose più belle che è più mi hanno commosso in questi tanti giri che sto facendo, eh, grazie. A, eh, anche questo è, un, è una cosa di cui voglio ringraziare voi e Civati, che eh, questa, questa campagna mi ha dato modo di girare anche posti che non avevo mai visto come Frosinone, dove dei ragazzi coraggiosissimi stanno facendo una battaglia in un territorio molto più difficile di questo, in un territorio che ha visto il tesseramento folle. Ecco, alla fine di quell'incontro io raccontavo come sia tutta colpa di Civati se ho fatto la tessera del PD e, e una ragazza mi si è avvicinata molto timida, avrà avuto... 17 anni e mi dice: Sai, eh, tu la tessera l'hai fatta eh, perché Civati ti era avvicinato al PD. Io volevo dirvi che l'ho fatta per voi di Occupy PD e questa cosa mi ha, tanto, mi ha tanto reso felice perché sapete, in tanti si chiedono ancora che fine abbia fatto Occupy PD beh ma occupa i PD è Renzo Russo che a Saracena in Calabria vince il congresso per la mozione con il 70% dei consensi è Giovanni Oliva che lo mandano a Isola Vicentina dove mancava qualcuno a presentare la mozione e va lì senza conoscere nessuno e con la sua passione contagia il 30% di quegli iscritti e sono stata anch'io sì come ricordavi giustamente Marcella che a Lugano sono partita perché per una questione di principi volevo che le nostre proposte arrivassero nella città dove sono nata non conoscevo nessuno l'avevo scritto a Pippo, guarda, non sposterò un voto e invece l'abbiamo vinto, perché questa è la forza delle nostre proposte, questa è la forza vostra nelle nostre, nostre idee. Allora, noi stiamo costruendo una cultura politica e con questa forza andremo a vincere l'8 dicembre, pensate un po', e soprattutto vedo tanto voto di rassegnazione in giro, la rassegnazione di chi vota un candidato perché con lui si vince altre motivazioni non ce ne sono e, la, e anche la rassegnazione di chi vota un altro candidato per non far vincere quell'altro. Allora in questo voto di rassegnazione manca la nostra motivazione, la nostra motivazione, la nostra arma vincente e se noi la portiamo da qui, da